Da molto tempo che non faccio una live, vediamo come mi esce, vediamo un po come mi esce. Eh, eh, eh, eh, eh, perché sto con una vecchia webcamera. Capito, capito? Mi hai e eh, non è vero, capito, come dice Serafino Massoni. Sono un po' vestito da rapper, Sto trasmettendo qua. Ora, c'è e no, zero iscritti? No, zero follower cioè, che mi stanno. Avete ah, adesso c'è una persona che sta con me eh, dal vivo e vediamo un po qua non posso mettere in evidenza eh, le, le chat però vediamo creiamo un banner e eh, voglio creare il banner prima di continuare a parlare banner alle ciance santo chan De crea ecco qua aggiorniamo il banner ecco qua santo inciande crassi est che per non so se si scriva così ma e mh, allegria allegria allora di che vogliamo parlare oggi come dice il mio il mio titolo di questo di questo live volevo fare un video questa mattina ma ecco qua mi vedo con questa barba come un puffo poi con le catene d'oro le catene d'oro più più che altro sono dorate e non sono neanche d'oro dorate sono così, però mi faccio molto a team molto mister t molto molto rapper adesso parlando della tragedia del dell 11 settembre di de... chiunque voglia partecipare a questa scempiaggine eh, mi raccomando non deve far altro che fare clic qua e potrà partecipare della live ho messo il link c'è una persona che mi guarda che guarda questa oscenità e allora dovrebbe partecipare allora facciamo questa live che da molto tempo che non ne facevo poi mi sono voluto mettere qualcosa di colorato perché ultimamente sempre il grigio il nero eh, però parliamo di quello che è successo l'11 settembre molti mi hanno chiesto perché ogni tanto guardi di là c'è la finestra no c'è un orologio perché è già tardi sono le 21.30 e quindi eh, non voglio fare più tardi comunque vi dicevo trasmetto dal computer perché non mi va a disciuppare il mio cellulare che mi sono comprato grazie ai proventi di una piattaforma che non nomino che questo è il motorola moto e 7 power già ne ho parlato nell'altra piattaforma e ancora mi funziona molto bene ma c'è batteria da 2300 mAh. Questo è il motorola moto it seconda generazione comprato a fine del 15 ma anche del, del 14 allora ecco qua motorola moto e 7 e power non so se è uscito nel 20 o a inizio 21 comunque il mio già aveva già le attualizzazioni del 21 quindi significa che hanno continuato a fabbricarlo eh, nel 21 ovvio non attualizzano non si attualizza da solo nella scatola e io nell'anniversario dei 20 anni di un inutile intervenzionismo nordamericano. In Afghanistan, togliamo un po' questo banner. Volevo, volevo dire innanzitutto che, eh, come ha detto Michel Moore, credo, credo che si chiama il giornalista nordamericano, Che sono andati a colpire prima l'Afghanistan e poi l'Iraq ma in definitiva i terroristi venivano come Bin Laden stesso dall'Arabia Saudita poi i mujahedin erano i guerriglieri musulmani afghani ma anche internazionali che attraverso il Pakistan gli Stati Uniti finanziavano contro l'invasione dell'Unione Sovietica e io mi ricordo che ascoltando radio radicale negli anni 80 eh, gli afghani del governo democratico che si era instaurato, perché anche allora i nordamericani, una volta sconfitti i sovietici, si ritirarono. E loro dicevano: 'Per favore, non ci lasciate soli, perché qua stiamo in balia eh, dei talibani.' I talibani, i mujahideen sono avanzati e hanno eh, distrutto eh, tutto l'Afghanistan. poi è arrivata la lotta al terrorismo, siccome che per combattere Saddam Hussein hanno dovuto mettere bassi militari in Arabia Saudita. L'ex alleato bin Laden si è arrabbiato. E con Al Qaeda ha iniziato le ostilità contro eh, gli Stati Uniti del Nord America perché eh, gli integralisti considerano il suolo dell'Arabia Saudita, della penis penisola arabica. Come suolo sacro, e quindi che gli infedeli non ci devono mettere piede, eh, Bin Laden avrebbe preferito che lo finanziassero a lui contro l'Iraq, che, fra l'altro, Saddam Hussein, eh, liderava il partito Ba'ath eh, iracheno, faceva impiccare i fondamentalisti islamici ed era socialista, era ateo. Il suo discorso religioso è venuto dopo quindi guardate come mi sto riprendendo con questo microfono analogico per la gioia di tutte e tutti voi che mi seguirete qua in questo canale dopo tanti anni e con una web del 1999 che voi non potrete vedere ancora nessuno ha accettato di partecipare alla live vediamo se c'è qualcuno in chat no lo sapevo che avrei avuto pochi pochi pochi amici qua però comunque io la live la continuo perché quando finirà come live la potrete vedere nel mio canale principale che non nomino perché questo que, questa piattaforma non può essere nominata altrove vediamo se riesco a caricare comunque altrove questo video comunque in descrizione di questo canale troverete quali sono le mie altre piattaforme sociali allora dicevo che ci sono stati molti scettici riguardo la natura dell'attacco Nordamericano, prima in Afghanistan e poi in, in Iraq, e che nulla aveva a che vedere con l'attacco dell'11 settembre. D'altra parte si diceva che avessero preso lezioni per volare un Cessna e fossero andati male. Ti immagini guidare un Jumbo 747? Allora io vi propongo dei libri. Che forse potrete trovare in internet in formato nel web in formato in qualsiasi formato da scaricare gratuitamente. Che parlano eh, di questi temi. i cavi troppo larghi che hanno questi vediamo se si è rotto no per fortuna non si è rotto ho trascinato col piede il microfono Già l'ho parlato nell'altra piattaforma e ci sono dei libri che mi hanno regalato per esempio come il fatto che hitler ha vinto la guerra nel senso che come vedete è una rappresentazione ironica l'autore si chiama walter graziano come gli stati uniti siano riusciti lui dice a fondare il quarto reich in pratica ciò che non gli è riuscito a hitler gli è riuscito eh, tanto all'unione sovietica che poi è stata dissolta come agli stati uniti ecco l'autore provocativo adesso vi faccio vedere la foto dell'autore In pratica la sua tesi è che c'è un piano segreto di dominio globale. Che ci sono state delle relazioni fra il clan Bush e il clan Bin Laden, e in pratica che si sono formati dei conflitti di interesse, dei conflitti ma per ragioni di interessi poi sono hanno finito per assassinare lo scomodo socio bin laden come hanno fatto con altri non so voi lasciate dei commenti sotto questo video quando lo troverete come video anche se mi sembra che per 14 15 giorni 14 giorni poi non lo troverete più da una parte, d'un'altra dove lo salverò lo troverete. Lo troverete. Poi qua la terribile impostura di Thierry mason la terribile impostura, cioè, appunto, quello che vi raccontavo all'inizio: cioè che non è possibile che dei dilettanti che non sapevano neanche far volare un Cesna abbiano centrato il pentagono le due torri gemelle e addirittura che grazie ai passeggeri di un aereo non si sia andato a schiantare in disneyland eh, l'aereo eh, sembra tutto artificiale che nel pentagono addirittura sia andato un missile Io ho fatto vedere la foto dell'autore anche questo lo potrete trovare in qualsiasi formato in internet ormai gratis e poi michel moore già menzionato prima stupidi uomini bianchi ironica copertina che gli hanno fatto al mio paese dove buttano giù invece che lui, il, il, il giornalista stesso autore del libro invece di buttare giù una statua di saddam hussein butta giù una statua di george walker bush junior in pratica che gli hanno fatto al mio paese cioè che ne hanno fatto i politici nordamericani trascinando in una guerra funesta di vent'anni agli Stati Uniti. Vi ricordo che quando assunse, prima ancora dell'11 settembre, George Walker Bush Jr. disse che gli Stati Uniti dovevano confrontarsi contro l'asse del male, cioè eh, Libia, Iraq. Iran, Somalia, Corea del Nord, Cina, Russia, addirittura Somalia, dove Bill Clinton aveva bombardato una fabbrica di aspirine e che la guerra sarebbe durata vent'anni. E infatti ci ha avuto ragione. Anche dopo di lui, i suoi successori, Obama, eh, Trump e adesso Biden, continuano questa guerra dei vent'anni che come in francia è iniziato una guerra o nel regno unito la guerra delle rosse doveva essere di vent'anni mi sembra poi non so se ha durato 100 so. c'è stata una guerra la guerra delle rosse cercate e poi quest'altro libro di michel moore tutti in strada la flessibilità del lavoro del lavoro che portano queste guerre, no? Che dovrebbero portare prosperità ai popoli, invece? Disup disoccupazioni, migrazioni massive. È veramente una fregatura per tutti: siccità, carestie, cambio climatico. Trump le negava. Scusate se sono dovuto assentarmi, ma Putin ha avvertito adesso Biden che l'Unione Sovietica è caduta come è caduto qualsiasi impero, l'impero romano, il terzo reich. Proprio perché un impero per continuare ad andare avanti si deve espandere e più si espande più va avanti, invece eh, un impero non si può espandere all'infinito. Capito? E un impero non si può mica espandere all'infinito. Volevo farvi vedere il girafino che c'è dietro, ma e allora a un certo punto inizia a perdere colpi l'impero eh, se non colpisce come in eh, in, sta, in eh, guerre stellari l'impero perde colpi la connessione è instabile, dice ma io mi sento e mi vedo bene forse perché attraverso stream yard comunque devo dire che è comodo filmarmi attraverso stream yard perché in questo modo In questo modo io mi risparmio la batteria del mio nuovo cellulare capito mi risparmio la batteria anche se poi la risoluzione di immagini dopo, dopo accendo il cellulare che è questo il moto il nuovo moto e 7 i power Poi vedo di salvare l'episodio scaricandolo, se posso farlo, perché ho scaricato un programma per scaricare i video. Non so se mi rendo conto di quello che dico o di come lo dico. No, eh, spera È difficile, sembra di no, ma è difficile mettersi una cuffia in camera, aggiustarsi una cuffia Qua, con... eccomi qua con autentico cappuccio da rapper que poi mi viene sempre storto ah, mannaccia Vabbè, oh. ecco, adesso penso che è abbastanza dritto. Yeah! Eh! Eh! Che bello che con stream yard non devo non debbo fare la live dal, dal cellulare. e Se l'avessi scoperto prima, avrei fatto moltissime live una al giorno leva il medico di torno una live al giorno in, in stream yard leva il medico di torno nel senso che rimane in manicomio <ride> ma allora dicevo ci sono tanti argomenti dei quali vorrei parlarvi e voi che troverete questa live quando già non sarà più live commentate mi raccomando e mi seguono molti amici ed amiche, non so se poi sono più amici che amiche, e vediamo un po', e vediamo di aprire un'altra pagina qua perché voglio vedere. Voglio un po' vedere, ah, ho fatto già da te il Il vaccino ho fatto la seconda di AstraZeneca e ne parlo. Ne parlo, parlo in un. un, un il benvenuto a me stesso. Ogni tanto si frizza, si blocca. C'ha ragione. C'è una, c'è una scarzessa, scarzessa di segnale. Porca Marosca, bestiale. Quindi io non so come stia andando questa. Questa live con degli scatti degli scattoni degli... E vediamo un po di chiudere applicazioni qua forse era meglio dal cellulare io mi vedo bene nella live mi vedo senza nessun problema da stream yard però oh, ecco adesso ho ripreso a parlare nella nella pagina del mio canale ecco venezia 78 ecco chi ha vinto il leone d'oro 78esimo leone eh, mostra di venezia non so trionfa vabbè ha vinto il leone d'oro contenti loro io invece già passati quasi 27 minuti vi chiederei gentilmente, cari amiche ed amici, fallo, fa, faccio appello al vostro buon cuore, eh, sostenetemi, aiutatemi a portare avanti Baracca e Buratini per divertire tutte e tutti voi e non soltanto qua, anche nei, nei siti sociali che troverete in descrizione di questo canale. Quindi se vi vorreste abbonare o sostenermi qua e in altri luoghi, siete liberi di farlo, cioè di darmi eh, quanto più denaro possibile. Io sono modesto, non dico che sono umile perché non mi sono mai umiliato in vita mia, ma sono modesto non mi chiamo ernesto ma sono modesto poi non volete fare delle donazioni a uno che ha nella libreria nella biblioteca un girafino siete cattivi siete senza cuore Se non mi vorrete dare del denaro, delle donazioni, abbonarvi, eccetera, per me, almeno fatelo per lui, che se no, se no, capito, si mette a piangere. vedete come piange ecco perché anche lui vuole che voi vi abbonate al mio canale perché così io posso rinnovare le, le cose tecnologiche e comprarmi una migliore webcamera poi anche un altro computer e soprattutto magari mettere lasciare questo vecchio adsl lento che è la connessione più lenta che ci sia fra gli adsl e prendermi una fibra ottica però se non mi aiutate per me almeno aiutatemi per il mio girafino Se no, siete senza anima, senza cuore, senza, senza nulla, se, senza soldi. Magari quello si può pure capire perché non ne ho neanche io. Comunque, voglio dire, non si fa così, capito? No, non si gioca sui sentimenti miei e della mia giraffa. Siete cattivi. Capito? Ecco, è rimasto lì il girafino. Un mio amico partenopeo diceva: senten Jean, cagia fa pa campa. Ecco, e significa questo proprio 'V'ho parato davanti il girafino' per dirvi: abbonatevi qua. E negli altri dove vi potete abbonare che ho lasciato il link in descrizione speriamo di poter salvare questo episodio se non lo fate per me abbonatevi per far contento lui il mio girafino capito che argomenti che ho <ride> che poi dicono le reti sociali abbonatevi a perché avrete dei privilegi in esclusiva e adesso io non so quali sono questi privilegi in esclusiva veramente eh, dovrei sforzarmi moltissimo ma avrete dei privilegi in esclusiva ve lo prometto avrete dei privilegi comunque ritornando a noi e vedo che sono due persone a seguirmi sono molto contento che mi seguite in due persone ma non sono contento del fatto che non scrivete nella chat cioè perché non scrivete nella chat TIN! perché ah, io vedo che eh, dan con 83 non so se mi sta seguendo nella chat ma eh, c'è la luce rossa si vede che sta ancora trasmettendo cioè oggi sta trasmettendo otto ore otto ore almeno quanto oggi fa tutta la giornata tutto sabato saluto da da qua il mio amico dan col 83 che lui sarà nato nell'83 e giovane io sono nato il 26 gennaio 1969 e allora fatemelo sto favore abbonatevi qua e poi andate in questo canale in descrizione e vedrete anche tutti gli altri luoghi dove mi potete seguire iscrivervi ed anche abbonarvi in questo modo io rinnovo il mio parco tecnologico perché mi devo comprare un tripode per il cellulare così faccio delle live migliori mi comprerò una web camera un computer un, un i9 pensate io voglio comprarmi un computer uh, ho sentito parlare di un macintosh con 18 nuclei che è una, una specie di ferrari per editare video allora abbonatevi che io mi comprerò quel computer poi eh, non voglio fare come matteo montesi ma se vi abbonate o mettete eh, fate click insomma per fare donazioni io mi faccio una fibra ottica di alta qualità capito e se no se no io io condivido tutto con voi voi andate a vedere il resto dei miei video e io condivido tutto con voi Vabbè, proprio tutto, tutto no, adesso ho smesso di fare 3-4 video al giorno come all'inizio nel 2013, ne faccio una settimana e a volte anche uno ogni 15-20 giorni per dare il tempo a tutti di guardare i miei video. Adesso momento che devo fare una cosa e vengo. Come promesso, sono venuto. Perché non si è venuto? Tin! Perché non sei venuto? E sono venuto. E... Finalmente sto qua con tutte e tutti voi trasmettendo di nuovo. Che poi salverò questo episodio. Voi lo potrete vedere in differita. E mi raccomando. Quando vedrete questo episodio in differita eh, commentate qui sotto in modo da crescere tutti insieme in una community di persone che si eh, interrelazionano. Vediamo un po, ecco qua che io vi do di nuovo il link vi do l'opportunità ah, ecco l'audio funziona vi do l'opportunità di entrare vediamo allora i banners ecco e correggiamo questo Vi do l'opportunità di, di, di in questa community ecco qua 11 settembre uniti si cresce capito e poi guardate guardate guardate eh, guardate la descrizione del mio canale dove ci sono tutte le mie reti sociali a sociali insomma vediamo di mettere un altro eh, un altro no un altro banner ecco aggiunge un altro banner che c'è 11 settembre dintorni il ventennale di una strage che è la ragione di questo video 11 settembre dintorni il ventennale di una strage che cos'è realmente accaduto che cosa che cosa ha portato a questa barbarie a che muoiano quasi 3000 persone voi credete nella versione ufficiale voi credete in versioni alternative non lo so io ormai in vent'anni ne ho ascoltate tante che non so più a che cosa credere ma magari voi lo sapete allora vi chiedo per l'ennesima volta di mettere eh, sotto questo video i vostri commenti cosa credete che sia successo l'11 settembre siete d'accordo in tutto con la versione ufficiale oppure avete dei dubbi avete dei dubbi o no ecco qua mettiamo così che mi piace di più che pensate voi perché è molto importante partecipare discutere condividere le nostre opinioni le nostre idee vabbè che qua non partecipa nessuno per il momento ma io conto che lo facciate almeno quando questo video questa live sarà già finita commentate qui sotto e ditemi che cosa pensate di questo ventennale che è successo nel frattempo di chi è la colpa la responsabilità come mai non hanno potuto prevenire non dico il primo impatto che è già molto strano ma addirittura il secondo impatto perché non hanno fermato il secondo aereo poi il terzo il quarto che è successo che non è andato bene Che è successo veramente una serie di coincidenze strane perché a new york si schianta un aereo volando basso in una delle due twin towers e va bene non è mai successo prima ma poi arriva un altro aereo dopo qualche addirittura 11 minuti e impatta l'altra torre e, e lo spazio aereo è rimasto deserto e poi un altro aereo nel pentagono e ancora nessuno aveva fatto nulla forse il quarto aereo è stato abbattuto e non è che i, i, i passeggeri lo hanno fatto schiantare forse il, quattro, il quarto aereo è stato abbattuto ma non lo vogliono riconoscere eh, per non dire che lo hanno dovuto abbattere forse ma che cosa ci può essere di vero in tutto questo voi cosa ne pensate ecco scrivetemelo qui sotto commentate e poi commentando i miei video andrete conoscendo e quindi alla fine magari eh, vi guardate i video nei rispettivi canali eh, adesso io c'ho moltissimi amici qua però nessuno nessuno che e nessuno che eh, vediamo nessuno che stia adesso guardandomi. Cio ciò molti followers. Comunque vabbè. Forza e coraggio. io oggi sono fotogenico al massimo togliamo un po di banner vediamo un po come potete vedere sono vestito da rapper tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. non vi posso mettere gli effetti speciali che vi sono piaciuti dell'altra volta tipo listergico occhio di pesce nevicata freezer perché eh, perché sto trasmettendo dal vivo ma non dal vivo in, eh, in instagram quindi non ciò con gli effetti speciali che si trovano nel cellulare comunque guardo sempre l'ora ciò l'ora nella parete e molti di voi mi chiedono ma perché guardi forse ti entra un ognomo dalla finestra No, a quest'ora no. Di giorno sì, fino a mezzogiorno, poi no, non mi vengono a disturbare perché sanno che non possono. A quest'ora 23:15, dovrebbero neanche i fantasmi venire. Capito? Capito, mi hai? Eh? Capito? Poi vorrei dedicare... Ma ne ho già fatto tante tante di pause un minuto di silenzio a un grande maestro youtube anch'io che purtroppo è deceduto dopo molto tempo che non si rivedeva peccato perché aveva del talento e questo lo dico sul serio e se sarebbe messo in cura prima e avrebbe parlato di altre cose invece di fare food challenge probabilmente sarebbe stato ancora vivo qui con tutti noi invece purtroppo non c'è più e mi dispiace perché io lo seguivo youtube anch'io non tanto per vederlo mangiare perché a volte faceva dei video che con il cibo non avevano nulla a che fare ma perché era un'anima buona sensibile era tenero a suo modo era innocente ed ingenuo e il mondo e la salute sono stati crudeli con lui e allora mi dispiace molto che youtube anch'io non ci sia non ci sia più dispiace tantissimo odo dei rumori ma non sono allucinato sono i vicini che fanno casino per fortuna voi con questo microfono analogico che ho non potete sentire i casini che fanno i miei vicini perché è sempre così vicini fanno casini, io credo che in tutti i condomini così tutti i condomini fanno casino nei condomini scrivetevelo se non vi capita perché a me mi capita a ah, me ne capitano poi la prossima volta parlerò di meditazione ma nel mio canale potrete trovare tanti video sulla meditazione come praticarla questo è un vecchio cellulare ormai va in loop non esce più dal loop si rinizia si rinizia si rinizia il samsung galaxy Yung 53 60 è stato bellissimo 2 megapixel di camera filmava 320 x 240 ce l'ha avuto fino mi funzionava fino al 2016 poi ho cercato di correggerlo mettendogli una room ma non ha funzionato e o è il bottone o è la batteria ma visto che filmava scorreggi questo continua a funzionare un occhi ascia 302 filma 3,2 megapixel 640 x 480 mi sono fatto moltissimi più video con questo cellulare invece con gli altri due il motorola moto e 7 i power non ho girato molto perché è da un mese circa che ce l'ho ho fatto una live e invece ho fatto molte live ma non ho fatto video per editarli con questo motorola moto it seconda generazione sempre 13 megapixel di camera però guardate la differenza tra questa camera ha ah, che poi io mi filmo sempre comunque con la camera selfie che qua ce l'ha full hd però di 2 megapixel questo il moto e 7 i power c'è una camera selfie di 5 megapixel full hd ma la camera principale di dietro è di sempre 13 megapixel ma guardate come piccola e... e niente prima ho avuto due o tre spettatori e adesso adesso ne ho ne ho di meno forse ne avrei avuto di più ma voglio fare non voglio fare una cosa larga così così poi rimane qua e lo carico lo carico vediamo se ci riesco a caricarlo forse no forse sto, sto facendo una da badaggine comunque io nell'altra piattaforma sto sottotitolando in 130 133 idiomi tutti i miei video e aumentano le visualizzazioni quindi domani dovrei fare una live vediamo se riesco a farla domani la live poi con questa camera storta non riesco mai a guardare in camera ma adesso visto che balliamo continuiamo a ballare visto che stiamo in ballo perché perché ormai che sto qua, continuo a fare qua, qua, qua da qua. Io mi sono scocciato che sto cavo si aggancia sempre dappertutto. Maranna, maronna mia vediamo se mi funziona il microfono e come mi muovo e cade e marosca allora dicevo eh, finché non mi scoccio eh, continuerò a fare video devo fare un po di pulizia nello scrittorio meno male che, che voi non potete vedere il porcile che c'è addirittura fazzoletti usati tutto comunque i miei complimenti ad ancolo 83 perché ha detto che vuole intraprendere una un'attività penso che sia di programmazione poi non lo so di cosa la intraprende qual è il mio profilo migliore questo o questo la prossima volta mi filmerò dal cellulare con questa camera si vede un po sfocato. poi voglio vedere l'effetto finale quale sarà voglio vedere l'effetto finale quale risoluzione ci avrà il video perché grazie a stream yard non si vede quadrato perché questa vecchia web camera del 99 non so quanti megapixel ha se a 0,3 megapixel ma filma in 320 x 440 per per 240 320 x 240 come il samsung galaxy yung 53 60 soltanto che non in 2 megapixel capito questo filmerà in due micro pizze le micro pizze che, che gli do io a sta camera se fai capricci i fa le ibize e tu fa malaga ah, ah, ah, ah, ah. beh mi devo scrivere delle battute per la prossima volta comunque io sono contento per Dancolo 83 che che intraprende ancora sta in linea. Sta giocando a Grand tf Auto 5. Dino Banfi in GTA. Vediamo un po' che sta facendo oggi proprio gli dà alle live dan dan col ciao eh, c'è 99 che lo seguono e' Ecco, non so, sono dei problemi per, per i simboli. Ecco qua, ho avvistato Danco l'83 che sta giocando Nino Banfi in GTARP Impero Si sì, sta giocando, e purtroppo mi si è, mi si è bloccato. mi si è bloccato qua e adesso e adesso dovrò per quello vi dico abbonatevi e e io mi faccio è partito di nuovo abbonatevi e io potrò farmi un, un piano internet migliore Poi per non sciupare il cellulare ho fatto ho fatto la live con tutto materiale analogico. È logico, no? Ho fatto con del materiale scadente la live. Cioè, poco ci mancava che prendevo una camera fotografica a rullino. Con questo cellulare non ho potuto fare nulla perché non ha camera è un nokia ascia no è un motorola c 350 chi di voi ce l'ha avuto Mi commenti sotto il video comunque vedo che siete in troppi a partecipare di questa live che ormai avete Saturato tutto, e, e niente non mi rimane, non mi rimane che salutarvi perché, perché, perché insomma, è tardi. Vediamo eh sí, sì, è, è tardi. È tardi, e diciamo. che ormai insomma se mi seguiste in 150 la gallina canta poi dovrò tradurre voglio vedere se con questo microfono analogico capito capito voglio vederlo se, se, se riesco a tradurre in 130 idiomi perché così mi vedono tantissimo gli dovrò dare edizione al video perché lo salverò lo salverò lo salverò comunque veramente sono arrivato alla frutta eh, al dolce al dessert e eh, eh niente non ho più argomenti non ho più di che parlare mi sono stancato di stare qua col microfono a fare vedere la mia barba di una settimana o più perché mi cresce molto larga ma non folta la barba capito allora lasciate nei commenti se sto bene con la barba se mi devo fare crescere il pizzo i baffi Oppure radere vi lascio questo questo sondaggio per interagire sto bene con eh, sto bene con la barba senza barba coi baffi solo con il pizzo pizzo e baffi magari mi rado un po qua e la lascio un po alla nerone con eh? dite un po voi comunque come dice il banner 11 settembre dintorni il ventennale di una strage voi cosa ne pensate credete nella versione ufficiale credete in altre versioni cosa è successo realmente chi lo può dire Gli aerei ci sono stati aerei sono stati dirottati dai terroristi sono stati radiocomandati si sono sentite tante versioni in questi ultimi anni soprattutto poi da più di dieci anni non si parla più perché la gente si è stancata delle versioni alternative Ecco qua che c'è la mia vecchia filmatrice, JVC Everio, Everio, che purtroppo gli si è rotto per la seconda volta il flessibile nel 2018. Eh, mia madre me l'ha regalata nel 2010 e non l'ho più riparata. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, fate delle donazioni così io mi potrò riparare quella camera e comprarne un'altra capito e quindi niente adesso cambiamo di banner ecco qua ma proprio perché voglio voglio stare un altro minuto poi taglio cresci con noi su quel canale che c'è scritto lì 11 settembre 2021 uniti si cresce ricordatevi che uniti si cresce quindi passate anche di là dove troverete questa questo video salvato e commentate ed iscrivetevi al canale abbonate abbonatevi fate clic su grazie che avrete l'opzione cioè grazie mi sembra meglio dell'abbonamento perché l'abbonamento è mensile invece che grazie Può essere che paghi solo un'unica somma di denaro a tua discrezione perché ti è piaciuto il video, ma non devi pagare ogni mese, quindi grazie, è anche meglio, il bottone e l'icona, grazie. Lo trovi accanto a scaricare e a like e dislike. Metti like, schiacci, fai clic su grazie, ti iscrivi. Ti abboni al canale, commenti il video e lo condividi. Questo che, che sto facendo adesso. E poi lasci delle opinioni nei tuoi commenti su tutto quello di cui ho parlato in questa live adesso a malincuore comunque vi devo lasciare vediamo di non strappare di nuovo il cavo del microfono perché mi sono mi sono stancato di stare un'ora e otto minuti esatti in live allora come dire vi lascio Grazie per avermi seguito. Adesso mi sta seguendo una persona, però nessuno che commenta. Che tristezza. Nessuno che commenta. Ciao, vi lascio.